Saluto in collegamento telefonico Enrico Stefano, Presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora Presidente, iniziamo dalle proteste dei cittadini legate al vostro progetto di modifica dell'area pedonale in largo Gaetan Agnesi, vicino al Colosseo. Com'è la situazione? Intanto è opportuno un chiarimento, ovvero nel progetto di pedonalizzazione largo catanagnesi veniva riaperta una parte dell'attuale area pedonale davanti alla scuola, eh, riaperta ad una carrabilità di servizio che significa comunque un transito molto limitato dei veicoli eh, perché di fatto non è un itinerario ma è semplicemente un ricircolo necessario alla viabilità locale e l'area davanti alla scuola restava comunque protetta da parapedonali e le uno spazio di oltre 4 metri. E per capirci un pochino come oggi via le castrenze che eh, è carrabile ma di fatto siccome sono dei circoli interni non ha senso andare lì con la macchina, ma di fatto è, è, è fruibile, è fruibilissima per i pedoni quindi questo era lo, lo schema attuale nel nostro progetto quindi non è che noi portavamo la, la tangenziale davanti la scuola a largo catenagnesi insomma ecco, questo per, essere, per sì. essere chiari comunque in uno spirito uh, ampiamente collaborativo che ci ha sempre uh, caratterizzato siamo ben felici di ampliare il progetto e pedonalizzare totalmente, totalmente quell'area, quell compreso lo spazio davanti, davanti alla scuola. L'unico aspetto che, che va chiarito da subito su questo è che eh, facendo così poi eh, l'accesso carrabile per la scuola sarà solamente all'interno della ZDL. Quindi non vorrei che poi le proteste attuali, giustissime e condivisibilissime, poi diventino le proteste perché poi si può arrivare, può arrivare con la macchina a scuola solamente chi ha il permesso ZDL. Quindi questo va, va, va chiarito. Insomma. Per quanto ci riguarda, che era poi il motivo per cui restava quel piccolo corcello eh, davanti all'attuale area personale della scuola, che serviva proprio a garantire la possibilità di, di comunque transitare con la macchina per chi non ha il permesso ZDL. Però detto questo siamo prontissimi a recepire le giuste osservazioni dei comitati, dei cittadini, degli studenti della scuola e quindi non possiamo farlo con, con la gara che sta partendo ora dei lavori, i lavori che sono partiti ieri, perché per estendere l'area pedonale è comunque necessaria una nuova delibera di giunta e una nuova delibera di traffico, ma tutti i passaggi burocratici comunque gestibili nell'arco di un paio di mesi. E poi si tratta di riposizionare dei parapedonali, degli elementi parapedonali, quindi lavori che si possono fare uh, in economia, in tranquillità, tranquillamente. E quindi mi sento di dire che sicuramente per l'inizio del nuovo anno scolastico uh, l'area sarà completamente, completamente pedonale. Insomma, va detto poi che appunto, andiamo incontro ai mesi estivi. Quindi, da questo punto di vista, spero che il disagio, se così si può definire, sia Anche perché insomma i critici vi rinfacciano che le pedonalizzazioni e la riduzione del traffico privato erano proprio i pilastri del vostro programma elettorale? Ma lo sono ancora e infatti il progetto nasce per quello, ripeto davanti alla scuola non viene sacrificato troppo a livello di spazi perché parliamo di oltre 4 metri pedonali contro i 3 metri scarsi per le auto, ripeto per una gara di servizio si cioè che lì davanti passeranno solamente le macchine dirette ai, alle vie interne, quindi un numero ridottissimo di automobili, quindi il nostro principio già era uh, rispettato, ma per, ripeto se si vuole essere ancora più integralisti per noi non c'è assolutissimamente problema e quindi provvederemo a correggere il progetto secondo le indicazioni eh, appunto arrivate dal, dal primo municipio e dalle, dalle dalla scuola. Mi preme solo dire una cosa, sì. non voglio solamente fare polemica con il primo municipio, però se tutte queste belle osservazioni ci fossero arrivate in conferenza dei servizi probabilmente oggi stavamo cantierizzando già un progetto che rispondeva alle esigenze della scuola, invece in conferenza dei servizi non ci arrivò a nulla e poi dopo sono iniziate a montare le proteste, però sicuramente sarà stata una svitta da parte del primo municipio. Parliamo anche di Atac, presidente, perché in queste ore i sindacati si stanno mobilitando per uno sciopero generale, lamentando il dimezzamento dei turni di riposo e manifestando il timore riguardo l'esito del concordato preventivo. Com'è la situazione? Ma noi siamo, siamo fiduciosi, insomma, sia... Eh, per quanto ci riguarda come amministrazione abbiamo compiuto il marcio degli sforzi per far sì che eh, il concordato e quindi il risanamento eh, di Atac vada, vada in porto con la proroga del, del, del contratto di affidamento del, del servizio per altri due anni e soprattutto con lo stanziamento di oltre 150 milioni di Euro per l'acquisto di, di nuovi autobus, quindi siamo fiduciosi, noi abbiamo eh, fatto il massimo da questo punto di vista e quindi... Siamo, eravamo perché altrimenti non, ci saremmo mai, uh, non avremmo mai intrapreso questa strada. Eravamo e siamo. Uh, Intanto, sempre per quanto riguarda Atac, avete avviato una semplificazione per l'acquisto dei titoli sì, di assolutamente, viaggio? Assolutamente, assolutamente sì, proprio a dimostrazione che l'azienda stiamo lavorando per rilanciarla, ma lo stiamo anche facendo concretamente con misure uh, già presentate. Ieri è stata presentata una misura, mi sento dire storica, perché finalmente la città di Roma colma il divario con tante altre città europee. Chiunque è andato a Londra, racconta sempre della Oyster Card, della, questa facilità nel, nel, nel comprare i, i titoli viaggio e così via e praticamente stiamo introducendo le stesse eh, innovazioni una carta contactless dove poter caricare i biglietti giornalieri i parcometri intelligenti dove sarà possibile eh, pagare ovviamente con carte di credito Bancomat e soprattutto spagare sia la sosta inserendo la targa che eh, ricaricare appunto le, gli abbonamenti quindi tutta una serie di innovazioni veramente che eh, colmano un divario forse almeno decennale che avevamo rispetto alle altre città europee, la vera piccola rivoluzione eh, che mi sento dire va raccontata e diffusa perché veramente un bel passo in avanti eh, che facciamo ultimissima cosa Stefano come risponde a chi dice che avete sistemato le strade dell'Euro per la Formula E mentre nel resto della città l'asfalto è ancora in condizioni disastrose no no non è, non è assolutamente così insomma è chiaro che i chilometri di strade sono tanti e stiamo facendo delle gare pubbliche trasparenti che richiedono tempo e quindi è chiaro che non si può riasfaltare tutta la città in due anni però insomma penso che Soprattutto in alcune zone della città si sta procedendo in maniera molto molto spedita. Grazie Enrico Stefano, Presidente della A Commissione voi. Mobilità Roma Capitale. Buon lavoro. Arrivederci, buon pomeriggio. Arrivederci.